Cari amici di Vita Trentina, dunque cominciamo a prendere in esame la prima risposta eh, creativa, quella che è resa possibile dalle tecnologie digitali, la possibilità di seguire da casa eh, o dal proprio telefono, dal proprio smartphone alcuni incontri di preghiera o di riflessione. Penso alle messe in diretta streaming diffuse da varie eh, parrocchie oppure in diretta eh, Facebook sono modalità che in fondo estendono quello che già avveniva con le eh, trasmissioni alla radio, e alla televisione della messa domenicale. Oggi è venerdì e come fa in tutti i venerdì di quaresima, il nostro civiscolo sarà in Duomo alle ore 15 per guidare una via Crucis che sarà eh, diffusa in, in diretta da Telepace Trento e anche in streaming dal sito www.diocesitn.it e anche dal nostro Vita Trentina punto itta e così poi avverrà per la messa domenicale alle 10 sempre dal Duomo dunque che dire di queste celebrazioni Già qualcuno ha fatto notare che non si può, e ha chiarito che non si possono certo paragonare, non sono sostitutive rispetto alla presenza fisica al sacramento, certo. Eppure ci possono però eh, aiutare a condividere molto, ad esempio la riflessione sui testi, i commenti alla parola e poi la condivisione di questo eh, momento con il nostro parroco, con il vescovo che è segno anche di un'appartenenza diocesana più ampia o anche con il Papa che celebra la mattina da eh, Santa Marta. E poi condividiamo anche la eh, realtà che è normale quotidiana per tanti cristiani nel mondo che in assenza di sacerdoti non possono nutrirsi eh, del pane. Bene, su come poi partecipare a questa celebrazione Magari voi stessi potete portarci la vostra esperienza, credo sia importante creare un clima di ascolto, raccolto, non si assiste ad uno spettacolo, quindi distrattamente, ma si deve creare una, eh, un certo clima, ma su questo appunto potremo risentirci, magari commentate o scriveteci. Appuntamento a domani.